Questa domenica di Pasqua si parla di glorificazione. Gesù viene glorificato e non viene glorificato perché risorgere ai morti, viene glorificato perché quando, allora, quando si dona, viene crocifisso e decide di donarsi completamente sulla croce, che viene glorificato. Viene glorificato quindi anche nella Passione: la Passione, morte e resurrezione, la gloria di Dio si manifesta in lui in questo supremo atto di amore, ed è per questo che lascia, lascia il testamento, lascia un testamento, lascia i suoi, con queste ultime raccomandazioni, in queste ultime parole, chiedendo loro di amarsi, amarsi come Lui li ha amati, come Lui ci ama amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, qui sta la misura dell'amore, Sant'Agostino a riguardo diceva la misura dell'amore è amare senza misura, caritas sine modo, diceva a riguardo no bello è un latino semplice quello che ci propone Sant'Agostino, sine modo, cioè senza, con smoderatezza. Senza alcuna, senza modi, amare, potremmo tradurre così, senza moderazione, in maniera sregolata, senza freni, senza ritegno, amare fino in fondo, perdonando anche chi ci fa del male. È il testamento più bello, eh? è l'indicazione più alta, più profonda che il Signore ci poteva lasciare. È il comandamento sul quale si fondano tutti i comandamenti, è la sintesi della legge, è la sintesi di tutto il messaggio cristiano e lo fa mentre Giuda lo tradisce, sa bene che sta operando per, per il tradimento, si sta operando perché questo si possa attuare, perché possa essere realmente tradito, ma non si esime dal testimoniarci la sua, la sua misericordia, anche in quel momento, e intinge il boccone con lui, lo lascia libero, lo lascia fare, così fa con noi. Purtroppo, purtroppo dobbiamo dire, ci può capitare di metterci anche contro Dio, ma lui si aspetta una risposta libera, una risposta di amore e si aspetta che quel testamento possa essere, come si dice in gergo giuridico, possa essere pubblicato con la nostra vita. Buona domenica.